Buonasera a tutti buonasera benvenuti a questa a questa live che facciamo anche questa domenica visto che ci ho preso gusto e <ride> ok, la prima cosa che che mi viene da, da, da dirvi è così facendo dei semplicissimi gesti di accensione di una candela o di accensione di un incenso o, in questo caso, della semplice salvia, no? Comunque sia che viene bruciata, no? Non so se questo viene um, notato, conosciuto in generale, ma a tutti gli effetti a tutti gli effetti si parla di un sacrificio cioè ogni volta che noi si brucia qualcosa um, per esempio della salvia oppure anche dell'incenso credo che... credo che devo guardare qui qui credo... vabbè ogni volta che si brucia dell'incenso o della salvia o qualcosa si va sempre a fare un sacrificio di forze. E infatti non a caso anche anticamente i sacrifici animali, per esempio, ma anche sacrifici di piante, di resine, di, di, di incensi, di, di legni, di erbe, venivano fatte proprio sul bracere, cioè su un un contenitore apposito con dei carboni ardenti eh, il fuoco eccetera eccetera questo perché? perché venivano dati in sacrificio come tutt'oggi viene fatto sia che l'uomo se ne accorga sia che l'uomo non se ne accorga ogni volta che si accende qualcosa questa cosa in qualche modo viene sacrificata sacrificare in realtà non ha niente a che fare con qualcosa di macabro o con qualcosa di Um, come dire negativo ecco come qualcosa sacrificio vuol dire faccio qualcosa in un modo sacro alla fin fine quindi per riuscire, diciamo così, a, a, a eliminarci da tutta la coltra di roba e di strati e di, di, di, di substrati e di sovrastrati che ci sono stati messi addosso da, da, da, da, da, da, da, un, da un controllo massiccio sociale, da un contro... bisogna vedere a volte soltanto e semplicemente le parole. Perché gli antichi depositarono nelle stesse parole la conoscenza. Ed ecco che quindi, per esempio, la parola sacrificio, se uno estrapola da tutto quello che può pensare, sangue, eccetera, eccetera, vede sacrificio. Non è che vede chissà cosa in più, no? Ma quello che appunto mi veniva da pensare adesso, accendendo una semplice candela e, e del semplice incenso, era la parola sacrificio legata al fuoco. Perché legata al fuoco? Beh, semplicemente perché se ne va ad usare infatti prima si crea il fuoco e già questo di per sé è un sacrificio e poi con il fuoco si va a ehm, accendere l'incenso oppure ad accendere la salvia no eh, o, o quel che volete voi e quindi capite che prima ho acceso il fuoco anche se io lo facessi con un accendino prima devo accendere il fuoco e quella è la mia base e con quello trasmuto l'altro per esempio la mia salvia, ok? Bene, con questo si vuole semplicemente dire che si usano i poteri propri e eh, occulti del fuoco, cioè il potere di distruzione, come immaginate, no? Il fuoco in una foresta eccetera eccetera, il fuoco meraviglioso di un camino mentre siete nella casa d'inverno e vi scaldate. Il corpo e anche il cuore, no? In qualche modo, ora che inizia a venire un po' di freddo, no? È anche giusto parlare di fuoco. Bene, ehm, quindi quando noi si va a fare un, un, un, un, un quando si va a bruciare qualcosa, ricordatevi che voi state che noi stiamo um, distruggendo la cosa che stiamo bruciando. Cioè, è inutile che uno lo voglia ignorare. Noi stiamo distruggendo quello che si brucia. Ma. Dov'è il sacrificio? È che io invece dell'intento di distruggerlo, che potrebbe essere, ho l'intento di trasmutarlo. Cioè chiedo a, questa, uh, a questo bit di informazioni, che io vedo come un mucchio di foglie di sabbia per esempio, no? E quindi parlando nei termini un po' più antichi, chiedo a questa intelligenza di donarmi potere e purificazione a me e a tutte le persone che stanno vedendo questo incontro e a tutte eh, le varie fibre che si incrociano affinché questo incontro adesso è possibile, ok? Quindi chiedo questa cosa, come la chiedo? Facendo passare il, mh, la mia manifestazione, cioè la manifestazione che ormai ce l'ho in mano, della salvia riportandola a uno stato non manifesto, originario quindi bruciando anche solo un po' come vedete così come l'acqua no? che a 100 gradi cambia di stato e diventa uh, vapore quindi non è più lo stato liquido ma è lo stato uh, um, di vapore no? lo stato gassoso si potrebbe dire e qui è uguale, lo vedete il fumo? questo fumo che, che accade è il passaggio di stato ...della materia che ho davanti... ...che ha una sua informazione... ...quindi va da sé che bruciandolo... ...lo vado... ...non è come coagulare la particella... ...e renderla di nuovo onda? Sì! In... Certo! Esatto! È quello che gli antichi... ...però non... Cioè, eh, ...non coagulare la particella... ...in questo caso carissima Simona... ...ma solvere la particella! Eh? Dissolvere lo stato formato della materia per ritornare a uno stato almeno meno formato della materia. Come... Ora, arrivare proprio allo stato di onda sarebbe l'obiettivo, va bene? Ed è chiaro che cosa si faceva con un bel incenso e con un bel bracere, eccetera, eccetera, si mandavano le preghiere al cielo. Ecco, e questo le portava su. Capite? Capite? Sì, scoagulare, però mh, solitamente si dice dissolvere, non si dice scoagulare <ride> Però e ricordatevi questa cosa e, e quindi si distrugge uno stato trasmutando però, Vedete, niente viene distrutto qua E sì che sto bruciando, no? Niente viene distrutto, ma avviene una separatio E quindi una separazione del sottile dal fisico, dal denso eh? Del più sottile al più denso Dov'è? Allora il fumo che si vede, eccolo qua, è, il, è, è la sua parte più sottile che infatti per sua stessa natura sta salendo verso il cielo Va bene? La cenere che poi mi si formerà un pochettino qua è la sua parte rimasta più eh, densa Va bene? Più, più materiale, diciamo così, più densa Ecco la separazione del denso dal sottile e questa l'abbiamo la in un semplice atto di sacrificio, perché comunque la materia si sacrifica a quello che, per cui io la accendo. Quindi, diciamo così, ogni volta che accendete um, una, una, un incenso, non fatelo mai in un modo casuale. allora, il consiglio è di non fare mai niente in un modo casuale, in modo che la vostra vita diventi davvero piena di magia, è piena di consapevolezza, è piena di presenza, no? Uh, um, in questo modo veramente diventa sacra no? e vivere diventa un sacrificio però se fino a tanto non è possibile almeno subito no? iniziare a fare delle piccole cose non più in un modo automatico ecco non si accendono mai gli incensi così per profumare la stanza fammi un po' profumare la stanza però attenzione si possono accendere gli incensi per emanare bellezza nel luogo in cui siamo questo certamente sì e detto questo un altro atto di sacrificio che mi viene in mente tanto per farvi comprendere questa cosa uh, fino in fondo è il fatto del mangiare perché quando voi avete davanti del cibo e dell'acqua e poi mangiate lo sapete che in realtà quello che accade tutto dentro che si chiama digestione viene anche chiamato il fuoco della digestione beh è proprio così nel senso che quello che voi andate a mangiare, il corpo in un suo modo biologico e naturale lo va a bruciare. Si dice metabolizzare, no? E, e, e il metabolismo e catabolismo sono due cose differenti, no? Qui avviene il metabolismo, cioè, e, e infatti anche per i grassi, ora viene di moda, si dice brucia grassi. Perché? Perché c'è qualcosa qua che ci mantiene, per esempio, a una temperatura di quasi 37 gradi, 36,5. Quindi c'è un fuoco presente da qualche parte, perché altrimenti, senza fuoco a 36,5 non ci arrivi e niente. E quindi quando noi mangiamo la trasmutazione del cibo che noi prendiamo per esempio da un cesto di insalata mi diviene materia di carboidrati e di nutrimento uh, per il mio corpo com'è possibile tutto questo? con un atto di sacrificio e di trasmutazione ecco che anche mangiare diventa un atto di sacrificio in cui degli esseri comunque si sono immolati e sacrificati affinché il nostro nutrimento, la nostra esperienza di vita, la nostra vitalità, la nostra esperienza, il sogno possa essere continua possa continuare a sostenersi, va bene? Uh, ok, soltanto questo alla fin fine, insomma, vivere in un modo un po' più furbo, ecco, in qualche modo, no? Ok, devo dirvi una cosa, assolutamente me la sono segnata perché sennò me lo dimenticavo. Volevo parlarvi, eh, voi intanto pensate anche alle vostre domande, però devo mostrarvi una cosa un po' particolare tra poco. Ve la mostro tra poco, voi pensate anche alle domande da farmi, così almeno dopo le facciamo, ma io devo parlarvi assolutamente del rituale di gennaio che faremo eh, nella zona di Pisa, va bene? Poi il luogo preciso viene comunicato direttamente alle persone che, si, che, che verranno, perché insomma... Non voglio assolutamente disperdere nessun tipo di, di, di dato, di informazione, no, eccetera, eccetera, poi mai. non lo so, insomma. Uh, va bene, detto questo, volevo dirvi due cose riguardo all'incontro di gennaio. La prima, perché forse non mi sono spiegato bene anche nello scritto, non è un incontro che noi facciamo, un rituale, perché poi sinceramente è, è un rituale che noi andiamo a fare per la prima volta, un rituale collettivo, certo, è possibile, lo fanno fin dai tempi della preistoria, fin dai tempi antichi, eh sì, i rituali collettivi esistono. Bene, mh, quindi un rituale magico collettivo, ma... La prima cosa che volevo dirvi velocemente è che non è per poveri, cioè non è, non vi iscrivete e non venite se vi sentite disperati, se vi sentite poveri, poveri, che, no, che avete tanto bisogno di ricevere, va bene? Se sen, ve lo dico sinceramente, se sentite che avete tanto, tanto bisogno di ricevere, non vi iscrivete perché tanto non fa per voi e non è il tipo di frequenza di vibrazione che a me piacerebbe avere poi naturalmente si prende tutto <ride> però signori venite solo se nel vostro cuore vi sentite invece degli imperatori cioè se nel vostro cuore vi sentite invece dei vincenti in qualche modo cioè se sentite che dentro di voi c'è molta ricchezza, c'è un grande tesoro, tesoro in che senso? Da dare, cioè se voi sentite che nella vita avete molto da dare al prossimo, da dare nella espressione del vivere quotidiano, da dare, da donare nell'espressione dell'interazione con le persone, da dare in un sorriso che fai alla persona che in questo periodo di Natale passa per strada e magari è lì senza neanche un giacchetto comprato, no? Ecco, se siete quelli che hanno un euro in più nel portafoglio e lo danno a una persona che magari ve lo sta semplicemente chiedendo per strada e voi dandolo a questa persona immaginate di darlo a tutte le persone che ne hanno bisogno, va bene? Se avete questo senso di espansione o comunque sentite che potete iniziare ad averlo, allora siete le persone giuste per venire a gennaio e per eh, fare questo rito dell'abbondanza e della prosperità e della ricchezza. Altrimenti, ecco, questo incontro non è per poveracci, cioè non è per chi dentro si sente povero e vuole avere. Questa è la prima cosa la seconda cosa molto tecnica allora io l'ho organizzato le date praticamente sarebbero il 3 e il 4 che sono venerdì e sabato perché ho fatto venerdì e sabato e non sabato e domenica perché siamo comunque in un periodo di ferie tra virgolette per chi lavora da dipendente o per chi non so insomma per molti è un periodo di ferie quindi costringere tutti a rimanere fino al 5 che è di domenica magari il giorno dopo vai al lavoro magari vieni da lontano e quindi magari ti torna male no? e quindi ho pensato venerdì e sabato la facciamo come il centro dell'incontro perché è la notte in cui eseguiamo questo rituale insieme ovviamente ci dobbiamo preparare tutta la giornata di venerdì e poi la notte la sera faremo il nostro rito uh, invece Invece eh, e quindi le persone e quindi voi cosa potete fare? Potete andarvene il sabato, e quindi sabato semplicemente venite tornate a casa, avete poi tutta la domenica rilassata, e, e poi il giorno dopo per riniziare a lavorare. Eccetera eccetera. Capite? Io penso che per alcuni magari questa soluzione è comoda. Io, siccome sono sempre comunque per qui, eh, cioè non è che a me mi pesa, anzi, sono molto felice di stare con voi estendo anche la nostra, il nostro incontro, che a questo punto non la notte del rituale, ma il nostro incontro, al giorno successivo, intendendo tutto il sabato, quindi il sabato magari la mattina dormiamo un po', però poi sabato pomeriggio, sabato, sera, e possiamo anche cenare tutti assieme, eccetera, eccetera. Quindi stiamo insieme anche durante tutta la giornata di sabato, in cui facciamo anche delle healings, cioè delle, delle guarigioni individuali. Lo dedichiamo più che altro alle sessioni individuali, perché questo non è un vero e proprio seminario ehm, come quello che faremo a giugno. È cioè, Questo incontro è dedicato al rituale, ecco perché appunto il giorno dopo possiamo fare delle sessioni individuali e magari anche dei lavori interessanti che ognuno, di, che ognuno può fare su se stesso e ho già in mente delle cose, insomma ci possiamo divertire ovviamente anche tutto il giorno di sabato per chi deciderà di rimanere, ovviamente è una cosa che io consiglio a tutti nel senso che eh, visto che siamo qua, visto che uno ha speso anche per fare il viaggio e tutto fai 30, fai 31 nel senso che comunque Mm, è una cosa meravigliosa rimanere anche il sabato quindi si intende anche sabato notte ok allora la domenica invece praticamente dovrebbe essere poi Bisogna sentirci, se qualcuno la pensa in modo diverso, se qualcuno ha orari diversi, la domenica dovrebbe essere il giorno in cui eh, ce ne andiamo, perché comunque eh, ah, eh, io e Franca siamo stati alla villa dove, dove andremo e dove, dove vivremo insieme per questi due o tre giorni, e è meravigliosa veramente, è proprio il posto giusto e ci sono gli spazi giusti anche per il rituale e tutto e quindi la villa è confermata e è prenotata. Bene, quindi avete anche tutti i pasti, va bene? Tutto il cibo è compreso pranzi, cene, tutto compreso lì, senza, senza eccezioni. Eh, che non è che uno va fuori, che magari poi piove anche, non è che uno deve andare fuori a mangiare qualcosa, è tutto compreso, siamo assieme, è una specie di convivenza di due giorni insieme. Bene, eh, la domenica quindi però, eh, domenica mattina, dobbiamo lasciare la villa. Quindi... Ehm... La cosa migliore sarebbe che domenica voi prenotate il vostro viaggio di ritorno e quindi eh, ci salutiamo e ognuno va o alla stazione o all'aeroporto eccetera eccetera, ok? Quindi si rimane insieme tutto venerdì e tutto sabato, questo qui sarebbe, sarebbe l'idea. Poi per domenica guardiamo se qualcuno proprio rimane eccetera eccetera, magari c'è la domenica sera di qua di là, magari andiamo a fare un giro, non so, andiamo... Cuciniamo noi, sì, cuciniamo noi sì. <ride> sì. io non, non, non vi consiglio che cucino io, però, se volete, eh. <ride> diciamo, dipende dalla qualità che poi cercate. Molto importante questa spiegazione, sì, sì, sì, sì, infatti eh, anche Frank mi, mi ha scritto proprio di dirlo, perché altrimenti se non c'è chiarezza, no, non si capisce, no però è una cosa che avevo deciso io e che mi piace aver deciso questa storia di appunto dare anche possibilità a qualcuno che proprio vuole fare proprio solo il rito magari no? di andarsene via il sabato senza problemi il rituale è fatto ci saranno cose da portare per il rituale? allora eh, no nel senso che tutti i materiali vi vengano forniti da, da me assolutamente però l'unica cosa sarebbe un, una sorta di vostro Abito a piacere, io vi consiglio un abito che sia fuori dal contesto storico in modo che veramente potete un attimo distaccarvi dalla persona sociale. Tipo va bene anche un mantello se qualcuno proprio non ha altro, no? Oppure un piccolo vestito medievale, un piccolo, una tunica se uno si sente più bello con la tunica. Oppure sarebbe bello, ecco, avere un altro tipo di vestito rispetto all'ordinario. Ecco, questo qui sarebbe bello. Se, per, se uno non sa proprio cosa fare, eccetera, eccetera, si porti un vestito elegante. Quindi una bella camicia fatta bene, con una giacca, eccetera, eccetera, dei pantaloni eleganti, si vesta da matrimonio, va bene? <ride> Questo è, è, è il massimo, cioè l'estremo, ecco, che uno può fare. Però la cosa migliore sarebbe prendervi un vestito anche molto semplice, veramente, cioè senza complicazioni, in cui sentite di emanare una bellezza. Ok? Una bellezza e una eleganza. Queste due sono le parole chiave. Dovete prendervi un vestito in cui vi sentite che emanate bellezza ed eleganza. Basta. Poi per il resto, è chiaro che il vestito i, i, i, i, i, è giusto a livello energetico che uno se lo porti, capite? Ecco, così come porta la propria pelle durante il rituale, c'è il tuo corpo, la pelle la porti e quindi il vestito te lo devi portare, capisci? Invece il materiale per, per tutto il resto ve lo fornisco io, senza, senza problemi. Uh, fichissimo, ok, perfetto. Va bene, tutto chiaro, vero quello che ho detto? Mi è sembrato di aver detto tutto, io ho un, un mantello medievale ma è marrone, sì i colori non hanno uh, nessun tipo di importanza, veramente, potete prendere il colore che è giusto per voi, va bene? Quindi un semplice mantello medievale va benissimo, magari ti prendi anche una coroncina che veramente ha uh, un... Uh, uh, um come si può dire, a un essere femminile, gli dà quel tocco di grazia e di, e di bellezza, cioè, senza dubbio, no? Anche una... Vabbè, ok, ci siamo chiariti, va bene? Vi ho spiegato tutto bene, magari cercherò di scrivere due righe in più nel sito, però, insomma, era giusto parlarne. Allora, ehm, io però volevo mostrarvi una cosa oggi... E quindi <ride> E quindi andiamo avanti, ok? Andiamo avanti e se, se, se, se risulta un pochettino più lungo, pace, va bene? Non ce ne interessa. Ora, queste cose io dovevo dirle, però eh, io poi ora oggi veramente voglio mostrarvi una cosa su cui appunto... Cioè, su cui dovrebbe vertere tutto il nostro incontro di oggi alla fin fine, no? Niente, allora... Um, abbiamo fatto un viaggio con una carissima amica e apprendista nei giorni passati. Um, un viaggio di percezione diretto, molto diretto a dire la verità, e siamo andati... Diciamo così nel passato, nel senso che quando comunque la percezione si sgancia, la coscienza si sgancia da, dal dire io sono il corpo fisico e basta, le possibilità sono veramente infinite. Bene, siamo andati nel passato, abbiamo trovato eh, perché lei aveva bisogno di determinata. Uh, cura e determinato uh, rinvigorimento diciamo, no? dei percorsi sottili del suo corpo energetico era proprio scarica molto scarica ehm, molto debole ecco, ora non dico morente perché non c'erano buchi di nessun tipo però comunque era veramente fiacca, molto fia fiacco fiocca, fiacca non so come fiocco o fiacca <ride> decidete <ride> voi ok quindi, in un momento quando, nel momento giusto, cioè queste cose si fanno sempre nel momento giusto, siamo andati indietro nel tempo in civiltà precedenti alla nostra, a dire la verità, in razze precedenti a quella umana che noi siamo abituati a percepire, che siamo abituati a vedere, ok? Siamo andati eh, circa, detta proprio, grande: 900.000, anni fa. Quindi è chiaro che è tutto differente e sinceramente oggi siamo ancora molto bambini e non è concepibile da, da, da, da, dalle persone che ci circondano, non è concepibile una cosa del genere, va bene. Siamo andati lì perché c'era una determinata fontana, che lì chiamavano tutti la fontana della giovinezza, appunto, che ehm, l'ho portata a bere acqua da questa fontana, molto semplice no? Bene, lì lei stessa ha visto giustamente che c'erano delle persone, diciamo tra virgolette persone e eh, queste persone che c'erano erano i Ramuhal che sono una razza, io chiamo razza, però è chiaro che, mh, insomma, non è che non ha niente a che fare con il razzismo, con queste cose qui, eh, Z zero. Però sono una razza eh, umana, quindi sono esseri umani, diciamo, in transizione, diciamo, mh, prima eh, della, della fascia, diciamo, di razza atlantidea. Cioè, sono i primi atlantidei, nel senso il passaggio tra... Lemuria e Atlantide è anche un passaggio certamente genetico e percettivo, va bene? E lei ha visto diversi esseri, soprattutto una donna che era proprio vicino a lei e che le ha dato il consenso per bere alla fontana, ovviamente non è che uno va e beve quando gli pare, no? Si sta fermi e quando uno ti dice che puoi bere bevi la, la mia amica si è ovviamente rigenerata, è tutto il posto, e ha notato che questa, questa donna era umana, nel senso che era umanoide, ma aveva qualcosa un po' di strano, perché aveva gli occhi in un certo modo, aveva delle squame invece che la pelle, era fatta tipo, eh, appunto, abbiamo con, con, condiviso, come si dice, concordavamo entrambi, che la sua forma era quasi come un pesce però non vi immaginate un pesce era umana però le, la sua eh, appunto la pelle era differente le dita erano differenti e anche la sua presenza e la sua bellezza e la sua forza perché la cosa che, che accade che tu vedi prima di tutto nelle Muriani e la loro forza era, era molto forte veramente una presenza fortissima e mi ha dato una tavoletta di questo volevo parlarvi oggi, volevo condividervelo e anche la mia amica, che comunque mi sembra che è qua presente, è d'accordo di, di, di condividerlo. E, mm, mi ha dato una tavoletta, mentre lei era lì che stava bevendo alla fontana della giovinezza, Saramada Sai, che si chiama, se volete sapere, e... Mm, bene. La tavoletta io l'ho stampata, l'ho creata per bene ed eccola qua, ve la mostro. Siete pronti? Scrivetemi se, se state ascoltando oppure forse è saltato il collegamento, non lo so. Volevo mostrarvi questa tavoletta molto antica che risale ai Ramuhal, cioè alla prima razza che poi si svilupperà nell'Atlantidea, ok? Aspettate che guardo i messaggi, come si fa a vederli? Ah, eccoci. Aveva la pelle brillante come tante squame di cristallo. Sì, più o meno sì, esatto. Pronti, ok. Allora, questa è la tavoletta che poi magari vi metterò in un modo migliore. Eh, magari ve la faccio... Se non si dovesse vedere, ve la faccio um, dopo, nella, nella registrazione, ve la mostro digitalmente ecco ve l'attacco lì altrimenti se si vede non l'attacco va bene? guardate che vedo i messaggi sì sì sì sì ok perfetto allora questo è quello che mi ha dato che non è che mi ha dato la tavoletta la tavoletta poi l'ho restituita però io subito mi sono scritto con chiarezza i simboli allora questi, questi questo messaggio è anche meraviglioso proprio da comunicarvi a voi, ecco perché ve lo sto dicendo, non è che non ha, non ha senso quello che sto dicendo. Andiamo avanti con la nostra esplorazione di cui tutti adesso potete far parte senza il mio problema, va bene? Allora, qua a partire dall'alto si leggono questi, chiamiamoli simboli, ma in realtà sono dei sigilli, non sono dei simboli, va bene? Si sì, attacca lo stesso Sì, magari la metto qua digitalmente Così sta ferma e la Però adesso la vedete, sì Penso che la vedete Allora, dall'alto verso il basso Questa tavoletta qua Si legge Taken Toma Ok, che è questa seconda Samanai Lemen Nok Rokui Assai. Quindi, per esempio, questo qua, uh, Rokui, perché Rokui è mm, il suono, è il suono della R, però non è Rokui. È come se per fare la lettera R, per, signori, per mettervi un attimo in questo mondo antico di cui comunque... Uh, facciamo parte, capito? Vi dico anche un altro suono che esisteva noi magari non ce l'abbiamo Cioè, è come se dite, dite Siccome per fare la R si deve mettere sulla lingua Però prima di metterla su Noi non facciamo suono, avete notato? La R noi la pronunciamo così Quindi Però prima di arrivare alla R La lingua si deve alzare E noi mentre la lingua si alza non emettiamo suono Invece qua sì In questa antica lingua dei Ramuhal La R si, si pronuncia R Capite? Un po' come se mettesse una piccola Ae prima Ecco, però non c'è È come se la lingua prima di andare R Facesse un attimo di pausa Rokui Capite? Rokui Così, va bene? Quindi Taken toma samanai Lemen, e qui alcuni riconosceranno qualcosa sulla lemantia che comunque il suono non è così distante. Lemen, mm? leman, queste che comunque sembrano delle onde di acqua, ok? Lemantia, ridonare all'acqua, capite? E, questo è Nok, <ride> Noc, Noc. Uh, Rokui, Asai. Va bene? Allora riguarda il significato questo qui riguarda la pronuncia riguarda il significato è allora non è come posso dire la lingua eh, a questo punto um, come posso spiegarvi preistorico atlantidea bene qui siamo nella prima razza atlantidea ed ecco perché nasce il linguaggio ma ecco anche perché il linguaggio non è come quello che abbiamo noi o come, come cavolo possiamo immaginare Nel senso che non è che ogni simbolo, ogni ecco perché l'ho chiamato sigillo e non simbolo Non è che ogni sigillo uh, ha una sua pronuncia oppure significa qualcosa E quindi se voglio fare questo più questo tutte le volte troverò questo più questo No, il linguaggio dei Ramuhal è sempre differente Questa è la prima caratteristica Però è un linguaggio Andiamo per gradi. Prima di tutto il significato che è di un'enorme bellezza ed è quello che io voglio comunicarvi eh, questa, questa sera, in questo nostro incontro. Allora, per farvi una traduzione nostra, però vi ripeto, non si può letteralmente, veramente tradurre questa cosa. Si traduce così. Così come parla. Ok? Taken Toma Così come Toma quindi nel modo in cui così come parla e qui è sottinteso che sta parlando dell'essere umano dell'uomo va bene con la propria bocca Con la propria lingua Quindi Taken toma Samanai Ok Così come parla con la propria bocca con la propria lingua, la libertà può essere accettata soltanto da soli. Va bene? Non è che ci sarebbe tanto da dire. <ride> Così come l'uomo parla con la propria lingua e con la propria bocca... La libertà può essere accettata soltanto da soli. Questo è il significato tra, tra, tradotto proprio, nella nostra lingua, va bene? E sinceramente è una, um, un messaggio, ecco, un insegnamento bellissimo ma anche molto in linea proprio con quello che io sto cercando di trasmettervi e sto cercando di farvi capire. E quello che appunto si deve capire è che, come posso dire in un linguaggio esoterico abbastanza comprensibile, davanti alle porte del tempio dell'iniziazione reale ci si deve presentare nudi e da soli, capite? Cioè, io lo capisco che oggi ci sono tante varianti, nel senso c'è quello che si aggrega nell'ordine nell di qui, quello che appartiene invece all'ordine esoterico di là, quello che appartiene al gruppo di qui e di là, va bene tutte queste cose sono ehm, da parte mia di completo eh, rispetto e di completo appunto cioè me ne sto zitto nel senso che per me chiunque cerchi la verità ha diritto a pieno rispetto e amore però non si può confondere tutte queste sovrastrutture, tutti questi percorsi, tutte queste ehm, creazioni da parte di gruppi umani con l'iniziazione reale della coscienza. Perché la vera iniziazione non te la può dare nessuno, in nessuna maniera. È chiaro, un maestro oppure un guru indiano oppure una scuola esoterica può farti partecipare a un rito di iniziazione, oppure darti proprio l'iniziazione, eccetera, eccetera, ma non è la vera iniziazione della coscienza di cui stiamo parlando, è un'altra forma di iniziazione, per esempio, un maestro ti può iniziare come suo discepolo ufficiale, questo qui avviene molto in India, oppure una scuola esoterica può iniziarti all'interno dell'ordine, no? quindi all'interno dell'ordine, poi c'hanno l'ordine interni, di qui di là. Però, signori, è qui che arriva il vero sbaglio di tutto ciò, cioè il vero errore. Cosa voglio dire che davanti alle porte del tempio ci si deve presentare nudi e da soli? Che nessuno vi può aiutare, ma nemmeno sostituire, ma nemmeno appoggiare con qualche stampella. Mm, e io sto parlando delle porte della vera iniziazione della coscienza. E diciamo così e infatti a volte può accadere anche senza che la persona abbia fatto chissà cosa oppure può accadere in un modo quasi spontaneo ci sono tante modalità in cui può avvenire la prima vera iniziazione ma voi dovete capire questo che iniziazione è molto simile alla morte eh? E quando si muore, si muore da soli. Non si muore con tutti i tesori che abbiamo accumulato, con tutte le compagnie che abbiamo avuto, con tutta la famiglia, no. Quando si muore, si muore da soli. Bene, quindi qui anche abbiamo un'altra sfumatura. Un'ulteriore sfumatura per capire meglio la, la sfaccettatura de, de, del diamante è il fatto che l'iniziazione significa contatto con l'infinito quindi il contatto con l'infinito è sempre individuale capite? ed è ovviamente un um, anche qui è un morire nel senso che comunque essere nudi significa essere nudi non, non tanto di abiti ma da te stesso sei nudo anche da te stesso Capite? Ecco che quindi la libertà può essere, anche questa parola accettata, no? È meraviglioso, cioè può essere accettata soltanto da soli. Non esiste una persona che può arrivare e vi dà la libertà. Oppure un gruppo, oppure un libro, oppure un, una corrente, una religione, eccetera eccetera. La libertà, poiché in effetti dà poi il più grande potere all'uomo deve essere reclamata quindi il mio invito ma anche l'invito di questa tavoletta praticamente eh, dei ramuhal è quello di stare molto attenti alle sovrastrutture e le strade intermedie che si sono fin da sempre imposte e sovrapposte a questo semplicissimo messaggio di base, capite? E tutto può servire alla persona, perché comunque il viaggio dell'anima può... Um, è come se fossimo in un teatro, va bene? Un bel teatro della coscienza, in cui avvengono degli atti, dei, dei, dei, dei, delle scene, dei protagonisti, il buono e il cattivo, lo vedete? La vostra vita è il teatro della coscienza. In cui c'è il buono e il cattivo, i nemici e gli amici, l'amore e, e, e la delusione. Questo qui è il grande teatro della coscienza, no? In cui noi stiamo uh, percependo, avendo delle esperienze in qualche modo, no? Compresa l'esperienza di essere noi stessi, perché anche quella è un'esperienza, va bene? Io ho l'esperienza di essere me stesso, va bene? Ok? quindi la vera iniziazione è un contatto diretto con l'infinito non è qualcosa in cui si può intervallare qualcun altro nel mezzo o qualche credo nel mezzo la libertà può essere solo accettata da soli aspettate guardo un attimo i messaggi l'ultimo pezzo della traduzione ah no è molto semplice Così come parla l'uomo, con la propria bocca e con la propria lingua, la libertà può essere accettata soltanto da soli. Questa è la traduzione. Come dire che un maestro può indicarti la via, ma poi dovrai essere tu a percorrerla senza spinte o scorciatoie. E Sì, vedi Luigi, siccome c'è tutta una serie di tappe diciamo così, intermedie che possono avvenire prima della vera iniziazione che oggi abbiamo chiamato il contatto diretto con l'infinito poi in un altro video magari la chiamiamo in un altro modo, ok? oggi l'abbiamo chiamata così e queste fasi sono importanti cioè una persona, magari un, un, una coscienza prima di arrivare all'iniziazione reale probabilmente deve passarne tante minori Ok? Non dico false, minori, perché quello che va e si iscrive all'ordine esoterico di qui di là, i suoi scopi sono sempre nobili, no? E quindi di sicuro le sue esperienze che avrà in questo saranno di valore per lui e saranno proprio quello che lo spingerà ad andare avanti. Però a un certo punto, così come si muore da soli, ecco, l'iniziazione vera, la prima vera iniziazione è morire in vita. Questo è un altro modo per dirla E siccome quando si muore, lo sappiamo, si muore da soli La libertà può essere accettata Perché anche questo, questa parola accettata La dice lunga su questo, eh La dice molto lunga Ho appena visto una struttura di marmo bianco con tre porte ad arco Ok Il giro dell'uovo Dell'uovo? Ah sì, dell'uovo cosmico, dici? Sì, più o meno Il giro dell'uovo, sì Ok, basta. Tanto credo che sia già durato anche tanto, quindi io mi fermo qua. Volevo solo trasmettervi, trasmettervi questo, che comunque è una cosa molto bella, è molto antica e interessante. <ride> Oggi possiamo dire che è arrivato fino a noi. Possiamo dirlo. Diciamo che um, i Ramuhal sono veramente... I... Allora, non vi immaginate un popolo Perché è sbagliato immaginarlo un popolo Sono esseri umani così come lo siamo noi, capite? Però ad uno stadio differente Ma non è inferiore, eh? È solo differente Siccome la razza umana non è sempre stata uguale così come la vediamo noi, capite? Noi abbiamo una forma di preistoria, chiamiamola così Uh, un po' inventata, ma va bene lo stesso ma anche per esempio gli Atlantidei hanno una forma di preistoria e i Ramuhal, perché si sono caratteri preistorici hanno, <ride> ah, no. ecco, perché questo, per quello che vi sto dicendo può essere considerato a tutti gli effetti come una delle forme più antiche, se non proprio la forma più antica di linguaggio che possa esistere perché prima, ne, ne, nei Lemuriani, chiamiamolo così, ma anche lì c'è un, un mondo, cioè non è che i Lemuriani sono arrivati per mille anni, un popolo, voi immaginate, un popolo che viveva solo in una terra, Lemuria, uh, e quindi <ride> questo popolo poi scomparve. No, non siate stupidi, stiamo parlando delle razze dell'umanità e quindi dei modi in cui l'umanità, l'essere umano in quanto siamo oggi per esempio, si eh, manifesta su questo piano terreno per esempio, no? In cui vive, ecco, trova espressione in, in qualche modo, danza, va bene? E diciamo, la grande differenza è che Parliamo anche di questo, perché tanto me lo avete domandato, me l'avete chiesto, io a tutti ho risposto, ne parliamo, oh, domenica alla live, no? Mi avete chiesto un po' di parlare di questi Atlantidei, di questi Lemuriani. Facciamola breve. Penso che quello di oggi rimarrà veramente un contenuto molto molto eh, alto, e questo mi piace, vuol dire che non stiamo perdendo tempo, e che stiamo creando bellezza e ricchezza nell'intero mondo, nell'intero universo. Ma, consideratela così, i lemuriani, la grande differenza, no, ehm, non avevano, non hanno, non avevano, io parliamo al passato, va bene? I lemuriani non hanno, non avevano nessun tipo di linguaggio, nel senso che non chiamavano gli oggetti. Perché il loro modo era completamente diverso. Ecco, non si deve cadere nell'errore di trovare uno uguale a noi, che la pensa come noi, che vede il mondo come noi, ma due milioni di anni fa. No, perché così tanto tempo addietro non solo la razza umana era completamente differente, ma anche la Terra era completamente differente. Okay? A volte vedo scritto, mm, Eh, io ho trovato dove si trovava Lemuria, si trovava qui, e vedi il punto nella mappa bello tondo, si trovava qui. E un altro dice, no ti sbagli, Lemuria si trovava di qua. Ma signori, a quei tempi veramente, la Terra non era mica fatta come oggi? Cioè, anche la tettonica delle placche l'hanno scoperto, no? Che i continenti si spostano continuamente nell'arco di cotanti anni. E quindi è chiaro che Lemuria. Lemuria era sì, quella zona del. Diciamo così. Sapete, sapete qual è la zona più o meno? Quella dei Lemuri, dei poveri scimmiotti con quella coda lunga, no? Eh, l'hanno trovati in tutta la zona del Madagascar. <ride> quelli lì con quegli occhi assatanati. Non so se l'avete mai visti questi Lemuri, sono spaventosi, eh? Tutti nella zona del Madagascar. Cioè, e nel mezzo dell'Africa non ce n'è nemmeno uno. E poi l'hanno trovati dei resti oppure qualche piccola colonia, ma comunque che c'erano, nel sud dell'Asia e anche un po' in India, ok? Quella zona lì. E non si spiegano il perché questi poveri lemuri, come hanno fatto, visto che c'è un oceano nel mezzo, come hanno fatto... A, a, ecco, è molto semplice, che prima la Terra, invece di essere separati i continenti, erano così. E quindi questa che è l'emuria. Poi la tettonica delle placche, se, cambia la conformazione. Seconda cosa, ovviamente, tutta la vegetazione era completamente differente. Terza cosa, l'atmosfera. L'atmosfera era molto pesante, l'acqua. L'acqua era più liquida di quello che ora immaginiamo. E quindi era un'acqua ehm, molto più mercuriale di questa, va bene. Ma quello che, che vi volevo dire, ora un piccolo accenno, poi magari ne riparleremo sicuramente, è che chiamiamoli Lemuriani, ma non ha senso chiamarli Lemuriani, eh, perché ognuno era così diverso da, tra loro, cioè, si sta parlando di milioni di anni di evoluzione dell'uomo che noi chiamiamo Lemuriani, ma non è che, capite, è molto riduttivo il discorso, eh, ma comunque la razza umana era quella, nel senso che non possedevano la memoria e quindi, um, come dire, vivevano in una sorta di presenza continua, ok? Um, in cui però ovviamente avevano um, esercitato, sviluppato, uh, condotto ai massimi dello splendore la potenza della volontà. Allora, quando immaginate le muriami, per favore, non vi immaginate De, delle carissime creaturine sorridenti oppure degli angeli buoni e beati che vi amano eccetera eccetera perché non era così <ride> erano tremendi avendo come base della loro percezione la forza della volontà e quindi anche la capacità di modificare la natura con un gesto è veramente mh, cioè, erano, erano dei maghi altissimi no? in qualche modo bene questa cosa qui gli dava anche un loro modo di vivere molto molto rigido da un certo punto di vista nel senso che i bambini fin da piccoli venivano forgiati all'arte della volontà anche con prove molto molto dure eh, e chi non le superava veniva messo da parte e faceva altri tipi di mansioni oppure insomma comunque non è che faceva una bella fine di solito perché questo? Perché c'era questo discorso dell'arte della volontà che era sviluppata al massimo. Ehm, quindi ecco, come posso dire, è difficile di parlarne, però immaginate colui che sa cosa vuole e che volendo la ottiene e la ottiene però subito. Capite? Il mondo era visto come qualcosa che puoi modificare con un battito di ciglia, non come qualcosa così come oggi che è molto lento, piano piano. La capacità di manifestazione era pressoché immediata nel loro, nel loro tempo, capite? Ok. Ma cosa succede nei Ramuhal? no? E quindi da lì in poi inizia il grande periodo atlantideo? Niente, una cosa molto semplice. Inizia la memoria. E quindi inizia l'immagine e inizia il, il, la possibilità per, per l'essere umano di fare dei paragoni tra diverse percezioni in diversi tempi, ok? Però va da sé che se tu sei, diciamo così, nel tempo presente, con il tempo presente, con lo spazio più sei lì e più che hai possibilità di esercitare l'arte della volontà. Più hai dei paragoni e quindi in qualche modo vieni inserito dentro al tempo. Eh? In qualche modo, perché per avere dei paragoni devo capire l'esperienza che ho oggi e l'esperienza che avevo tre giorni fa. Più hai queste memorie, i paragoni di immagini, eccetera, eccetera, e più che tu stai aderendo al tempo. Ok stai aderendo al fatto che esiste il tempo. Allora, toglietevi dalla testa il discorso del meglio e del peggio. Quando si parla delle razze dell'umanità non esiste un meglio, un peggio e loro erano più bravi di noi e noi siamo guarda come siamo. E chi l'ha detto questo? Anche ai tempi di Atlantide, per esempio, c'erano tutta la massa delle persone che erano fatte a quella maniera e poi c'erano poche persone che cercavano altro, eccetera, eccetera, e magari si inserivano nelle correnti iniziatiche, eccetera, eccetera, e cercavano la libertà di percezione e, e avevano delle aspirazioni differenti, eccetera, eccetera. Come oggi, eh? È la stessa cosa. Solo che quello che cambia completamente è la percezione. Ecco che Atlantide e gli Atlantidei sono i maestri dell'immagine, i maestri della memoria. Ecco, anche loro, ehm, per capire bene gli Atlantidei, dovete dimenticare... Il nostro, eh, la nostra capacità di calcolo Dovete solo dimenticare Il nostro eh, Ragionare, calcolare Progettare a livello di matematica Eccetera eccetera Perché loro avendo possibilità di memoria Enorme Tutto, per esempio le tabelline Immaginate le tabelline Non le devi calcolare Dai un'occhiata alla pagina Dove ci sono tutte E lì finisce Perché tu ti ricordi tutto Ogni angolo te lo ricordi. Ecco, immaginate avere una società in questo modo: in cui tutti percepiamo il mondo a questa maniera. È chiaro che, come, che, come vi ho detto, inserendoci quindi nel potere del tempo, perdiamo il potere della volontà, ma acquisiamo il potere della memoria e il potere dell'immaginazione, no? È chiaro che anche gli Atlantidei erano maestri dell'energia vitale. Perché, vedete? <ride> perché. Avendo perso potere da una parte, nel senso non avendo più quella volontà che crea istantanea e subito è il mondo, è il tuo burattino, cioè è il tuo... qualsiasi cosa tu possa pensare la crei, bene, essendo caduti da questo stato, diciamo così, ne arriva un altro. Arriva quello della memoria, dell'immagine, de de de de, però arriva anche quello della padronanza, dell'energia vitale. E considerate che per gli Atlantidei l'energia vitale è tutto, cioè tutto possedeva energia vitale in diverse, um, come dire quantità e conformazioni e anche disponibilità che chiameremo disponibilità biologica no? lì è disponibilità energetica per loro l'energia vitale era come, come era reale così come è reale per noi l'elettricità il magnetismo il calore eh? per loro era reale la stessa cosa l'energia vitale era proprio tanto che tutte le loro tecnologie eccetera eccetera funzionavano con l'energia vitale e quindi con la, con, con, con la collaborazione con gli esseri viventi. Cioè, diciamo così, loro coltivavano le piante non per mangiarle e basta, eh, ma per produrre energia, per accendere un computer, per... c'era cioè, tutta questa relazione con la natura diversa da quella che immaginiamo adesso, perché era una co-lavorazione con la natura, no? E, e, e, e qui arrivano delle cose meravigliose, qualcosa è presente tutt'oggi, qualche loro struttura eccetera eccetera in cui si vedono anche per esempio delle pietre che non si sa che cosa servono non si sa eh, la loro... ecco sono magari dei database di informazioni eh, che contengono tutta la storia di un popolo ad esempio no? però noi oggi siccome abbiamo un'altra tipologia di percezione eh, abbiamo per perduto la capacità di accederci no? Comunque per immaginare bene voi dovete capire un popolo che comunica fondamentalmente per immagini e per memoria. Quindi non c'è bisogno tanto di parlare, non c'è bisogno tanto di, di altro, capite? E così abbiamo, vivuto, abbiamo vissuto per parecchio tempo. Ok, fermiamoci qua per oggi e poi ne riparleremo meglio se, se volete approfondire l'argomento. Uh, sì, con... Scrivetemi le vostre domande se ne avete Per favore Così almeno rispondiamo E poi possiamo Concludere il nostro incontro Che è stato un po' lungo Però sono contento Sì, li conosco i lemuri Sono bellissimi Quando si siedono Sembra che meditino Sì, sì, loro sono lì E non li smuovi <ride> Non proprio così Però, vabbè Il primo raggio come viene detto In qualche insegnamento Sì, la storia dei raggi è un po' è un po' differente forse, se vogliamo parlare di raggi, Atlantide è la quarta razza, quindi è il quarto raggio, eh? okay. noi siamo al quinto raggio, no? in cui arriva il processo di ragionamento, il processo di mentale, e quindi si aprono per la prima volta le possibilità del potere mentale, no? Le cose. però è chiaro che avendo possibilità di ragionare su qualcosa, io su questa cosa me ne distacco. Perché ci posso riflettere, ci posso ragionare e quindi non sono più unito completamente alla cosa che ho davanti, capito? La sto analizzando. Ecco che arrivano i calcoli, arrivano le misure e arrivano tutte queste cose qua, no? Ok. Diciamo, ecco, Avatar. L'avete visto Avatar? Quello, um, quel film che c'era già diversi anni fa, di Avatar. Ecco, quelli sono esempi, per esempio, di Atlantidei. No? Con quella specie di coda, cosa c'avevano ora? Che l'attaccavano all'albero, no? E, e entravano in contatto con l'informazione completa dell'albero. Eh, più o meno! Quella roba lì non è stata. Quel film lì non è stato fatto a caso, no? Più o meno. Per dare un'idea possiamo andare lì. Ok? Allora vedo che non ci sono domande, mi sembra, perché poi il problema è che qui mi arrivano in ritardo. Spero che... Eh... Allora, il primo raggio... Ok, perfetto. Allora, mi sembra che... Eh, erano i capelli. Ah, ok, i capelli, sì. Okay. <ride> erano i capelli che li univano... Eh, infatti i capelli sono... Sì, eh, è anche più appropriato il discorso, no? Avatar, molto bello. Sì, i capelli, no? Ci a parte che sono delle antenne di per sé stessi, no? Ma poi hanno il contatto diretto con la pineale e con, appunto, la zona che riceve le informazioni, no? Quindi se era la coda dei capelli, per esempio, era più appropriato anche, no? Rispetto ad altro. Ok, carissimi amici, io vi saluto, allora e cercate di rivedervi un po', un po' di volte, insomma mettete un po' a fuoco quel che abbiamo detto questa sera perché abbiamo detto diverse cose, però penso che sia anche giusto dirle certe cose perché altrimenti ci ovattiamo un pochino troppo um, nella nostra percezione del mondo, uh, sì, i famosi fili di percezione, no? Sì, fili di percezione poi vuol dire tutto, no? Però... E diciamo così, ehm, ovattarci nella nostra percezione del mondo credendo che sia l'unica possibile, ci tiene bloccati in questa percezione del mondo rendendola l'unica possibile. Capite? e qui va da sé che anche queste poche cose che abbiamo detto poche ma precise sulle antiche razze dell'umanità sappiate che in noi ci sono tutte non è che uno passa a un'altra razza e allora quell'altro viene tutto dimenticato Capite? quindi in noi per esempio c'è la facoltà di immaginare, quindi la facoltà di creare delle immagini, no? Derivante dalla razza, dall'enorme varietà della razza atlantidea. E quindi noi possiamo avere un'immagine di qualcosa. Basta che chiudete gli occhi, pensate a una persona, eccetera, eccetera, piano piano vi arriva l'immagine no oppure possiamo per esempio in alcuni momenti risvegliare quella capacità in noi che dice io so come devo fare e lo faccio adesso non lo so di preciso il perché ma io devo fare questo ora subito lo faccio devo far così faccio questa cosa boom e accade qualcosa per esempio una manifestazione di qualcosa che io volevo e non so nemmeno come ho fatto a farlo accadere perché poi ritorno nel mio, nella mia natura nella mia natura di questo tempo presente in cui c'è la razionalità il ragionamento eccetera eccetera e quindi non, non capisco quello che ho fatto prima ma quello che ho fatto prima era un retaggio un dono se così si vuol dire della razza lemuriana no? della volontà che è completa potenza nella sua espressione. Ed ecco che quindi tutte queste informazioni, tutte queste cose devono essere un attimo cercate di vederle no? in, in noi e devono servirci assolutamente per arricchire la nostra vita, arricchire la percezione e quindi capire che abbiamo anche altre tipologie di possibilità. Allora in questo caso sì, diventano dei piccoli lampi, delle piccole gemme, dei piccoli tesori sul cammino per iniziare a liberare la percezione, ok? Oppure, come dicono loro, ad accettare la libertà di percezione. Altrimenti, se vengono visti solo come dati da mettere in un computer, oppure informazioni fini a se stesse oppure delle cose messe lì che sono carine ma poi io nella mia vita non le riscontro non ce le rivedo non, non mi ci connetto sento che... No... ecco, in questo caso, allora signori, non serve a niente non serve a niente perché non è conoscenza che riesce a trasmutarvi e quindi a darvi l'unico tesoro vero che esiste che è la libertà di percezione. Libertà di percezione anche da voi stessi.